se ci prendiamo vuol dire che non siamo allineati cioè forze di spinta e trazione non sono allineate oppure il nostro rilascio è, eh, non è morbido come dovrebbe essere le dita non si rilassano non si rilassano all'istante e soprattutto perché non siamo allineati ora allora, vediamo intanto un rilascio, un rilascio come dovrebbe effettivamente essere un ancoraggio, bel ancoraggio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 Okay, a del, sempre, del naso, sempre a proposito del naso, vediamo anche il tiro frontale. Eh, abbiamo visto lo, laterale il tiro, vediamolo anche in modo frontale come riusciamo a, a non prenderci. Questo è quello che faccio io. Facciamo la di 18 metri, estensione della spalla del Vedete anche senza dragona come forse avanti si rilascia, ma so soprattutto il rilascio della mano d'acqua. Del Lo rivediamo. allineamenti e addestratevi ad avere un buon rilascio, un rilascio che scivoli sul vivo, senza troppe estensioni e basta che scivoli sempre sul vivo, non si deve distaccare. Grazie.